Grande amore il volo successone del 2015 abbiamo in collegamento finalmente io sono onoratissima Gianluca Ginoble dei il volo buongiorno Gianluca buongiorno ciao Rossella ciao a tutti che piacere ma che è un piacere nostro averti ai nostri microfoni purtroppo adesso solo in video ovviamente io ti aspetto in studio con questa promessa Gianluca appena vieni a Salerno devi assolutamente venirci a trovare sì, ma ti verrò a trovare anche con i miei colleghi, volentieri. Assolutamente, assolutamente. assolutamente. Allora, l'abbiamo ascoltata, questo è davvero Gianluca, permettimi, un brano evergreen. Eh, grande amore nel 2015, tra l'altro avete raggiunto anche il podio nel 2019 con musica che resta. Tra l'altro siete reduci anche a questa partecipazione di quest'anno, del 2021, del Festival di Sanremo con un'emozionante performance in onore però del maestro Ennio Morricone. È stato emozionante per te calcare il palco dell'Ariston soprattutto quest'anno con la platea vuota e poi soprattutto come mai poi la scelta è ricaduta eh, sull'omaggiare Ennio Morricone? Sicuramente noi siamo felici di poter eh, rappresentare in qualche modo il bel canto italiano ecco, nel mondo e eh, poter cantare a Sanremo una canzone o un brano musicale appunto che è la colonna sonora di C'era una volta nel West di Ennio Morricone ci riempie di orgoglio perché stiamo Stiamo per intraprendere un progetto significativo perché sarà un tributo a tutta la musica del maestro Ennio Morricone con tutte le colonne sonore più belle da Cinema Paradiso, c'era una volta in America, a Malena, quindi fra poco inizierà questo viaggio diciamo e tornare sul palco dell'Ariston è sempre una grande emozione perché noi siamo nati proprio lì nel 2009, se vi ricordate dal programma televisivo Ti lascio una canzone quando eravamo bambini, 14enni, 15enni, quindi per noi significa molto cantare su quel palco assolutamente tra l'altro stanno arrivando un sacco di messaggi perché voi siete un trio italiano quindi made in Italy però siete internazionali e conosciuti in tutto il mondo ti dico che io questa mattina ho aperto i social mi sono trovata dalla Bolivia da Los Angeles ci scrivono dalla California ci stanno ascoltando tutti perché ovviamente sei imperdibile caro Gianluca ovviamente tu con Piero e Ignazio quindi noi salutiamo ovviamente tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo e volevo però soffermarmi con te adesso proprio su quest'anno un po' nefasto della pandemia, tu come hai reagito? È stato per te un punto di, di riflessione magari? Io credo che nessuno dovrebbe vivere, a prescindere dal Covid, il tempo che abbiamo a disposizione in modo passivo, anche perché i giorni passano e nemmeno ce ne rendiamo conto, quindi bisogna sempre migliorare se stessi. E sotto questo punto di vista diciamo che nella disgrazia, nella tragedia, io ho avuto modo di dedicarmi al pianoforte e poter studiare anche da autodidatta eh, ma 5-6 ore al giorno, perché non potendo uscire l'anno scorso, a marzo-aprile, mi sono dedicato totalmente a, al pianoforte, che era il mio sogno, quello di poterlo imparare. E, e l'ho fatto, poi naturalmente abbiamo avuto modo di, di, di dedicarci a questo nuovo progetto, alla ricerca dei brani, di lavorare, eh, purtroppo abbiamo dovuto rimandare tantissimi concerti, dal Giappone alla Russia all'Argentina, eh, però insomma... Naturalmente la salute è la prima cosa e fino a quando questa cosa non, non, questo incubo non finirà non, non, non avremo modo purtroppo di, di poter tornare eh, in questi paesi, però siamo fiduciosi e ottimisti, quindi questa è la cosa più importante. Assolutamente sì, ma Piero e Ignazio cosa stanno facendo adesso? Siete insieme o siete separati? Sì, noi torneremo, siamo separati, loro sono in Sicilia, dalle loro famiglie, però presto ci riuniremo per, per registrare in studio di registrazione i brani del nuovo album e quindi non vediamo l'ora di poter ricominciare, si inizia a respirare un po'. Poi ci saranno anche tanti progetti per l'estate, non posso dirti altro, ma ci saranno cose molto belle non solo per noi che li facciamo, i concerti, ma anche per chi appunto ci verrà a vedere. Assolutamente sì ovviamente tu porgi i nostri saluti ovviamente anche a Piero ed Ignazio. non vediamo l'ora appunto di, di potervi nuovamente risentire Allora Gianluca io voglio soffermarmi con te anche su un nuovo social che in questo momento sta tenendo banco davvero da diversi mesi ovvero Clubhouse Un social solo audio, una piattaforma solo audio e vorrei appunto un tuo contributo al riguardo che appunto proprio l'audio ti, ti riguarda Cosa pensi potrebbe essere un social del futuro? Beh, innanzitutto se oggi siamo qui è proprio grazie a Clubhouse, perché noi ci siamo conosciuti lì, abbiamo avuto modo di chiacchierare, praticamente ci sentiamo tutte le sere, quindi ormai possiamo dire che siamo veramente diventati quasi amici, no? E, e questa è la cosa più bella, perché ne abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno in qualche modo di... Di tornare un po' alla vita normale e questa applicazione si avvicina un po' a, a quello no? quello di poter stare insieme ad altre persone quello di poter chiacchierare di poter esprimere le proprie idee e, con, e quindi io credo che non ci sia nulla di negativo anzi credo che sia probabilmente la mia app preferita in quest'ultimo periodo quindi la consiglio a tutti in modo <ride> anche per conoscere nuove persone per fare amicizia per assolutamente tra l'altro io ti porto i saluti ci tengono gli amici del bar di saggio che ci stanno salutando perché ci siamo conosciuti all'interno appunto di questa room su clubhouse e quindi Gianluca tu sei il cantante di clubhouse cioè ma proprio con l'articolo il il cantante di clubhouse perché tu hai conquistato tutti io voglio dirlo con la tua semplicità la tua umiltà che appunto te lo dicevo anche l'altro giorno non è da tutti cioè voglio dire eh, molti sono anche un po' ehm, spocchiosi invece tu veramente ti approcci su questo social proprio come appunto un ragazzo della tua età, eh, sei, sei giovanissimo però quello che abbiamo riscontrato in te è proprio un amico insomma, eh, abbiamo coltivato questa amicizia e questo credo che sia davvero per te un bel complimento. È la cosa più bella che tu mi possa dire insomma perché quando viene apprezzata la persona piuttosto che l'artista credo che non, non, non ci sia cosa più bella, io sono contento che questo Traspare, insomma, io cerco di essere sempre me stesso, il successo magari o la fama è una, cosa, è una cosa in più, non dovrebbe cambiare ciò che sei, ma anzi arricchire la tua persona, grazie alle esperienze vissute, ma soprattutto al pubblico che, che in qualche modo è la ragione del tuo successo, quindi non, non, dovrebbe, non potrebbe essere altrimenti assolutamente un'ultima domanda e poi, poi ti lascio andare tu hai iniziato insomma questa carriera davvero da, da giovanissimo ehm, voglio insomma chiederti un consiglio che ti senti di dare ai nuovi no? ai nuovi ragazzi che stanno intraprendendo questo, questo percorso considerando appunto quest'anno molto nefasto appunto ne ne parlavamo prima tu senti di dare qualche consiglio a chi come te vuole intraprendere questa carriera Io Credo che con ambizione e perseveranza e con un forte desiderio di raggiungere i propri obiettivi non può fermarci nulla. Anche perché dobbiamo crederci noi stessi per prima. Perché dobbiamo proiettarci, proiettare la nostra mente a quello che vogliamo essere in futuro, quello che vogliamo costruire nella nostra vita, quindi nonostante le difficoltà non bisogna mai fermarsi, soprattutto ai primi ostacoli, perché sono quelli che ci permettono di crescere e di darci la forza di, di, di fare sempre di più quindi io il consiglio che cerco di dare a tutte le persone magari ai musicisti oppure alle persone che magari vorrebbero vivere di musica che il successo comunque è una cosa in più l'importante è stare bene con se stessi e farlo perché insomma vivere della nostra passione credo che sia un grande privilegio e si può raggiungere con un forte desiderio perseveranza e ambizione. Assolutamente, allora eh, lo hai detto, non possiamo spoilerare troppo, però eh, i progetti in cantiere a lungo raggio li possiamo almeno citare? Sì, appunto ci sarà questo nuovo album eh, che uscirà quest'anno, che sarà il tributo al maestro Ennio Morricone, con tutte le melodie cantate in inglese in italiano. Con un grande concerto eh, che verrà poi ripreso da un ente Adesso non posso dire altro. Però no, no, assolutamente. Assolutamente. Sarà anche un DVD che uscirà di questo grande concerto con ospiti speciali. Eh, non posso dirti dove e quando <ride> Dimmi dove e quando non Ah bellissimo, guarda se ti metti a cantare Noi ce ne andiamo e ti lasciamo a te qui <ride> No, comunque lo so Non puoi spoilerarci troppo Però appunto noi, noi ti seguiamo ovunque Insomma non a livello di stalking Perché sui social siete molto, molto attivi E quindi sicuramente rimarremo Aggiornati, tra l'altro ci stanno stavate... Vai la prima a saperlo, ti manderò un messaggio così, magari. Grazie, onoratissimo Onoratissima, grazie Gianluca Tra l'altro ci sono arrivati un sacco di messaggi Uh, stranieri ci salutano vedo da appunto dalla, da Los Angeles, dal Messico si sono tutti collegati per vederti soprattutto anche dal Giappone abbiamo uh, collegata la nostra amica Masaio che ci sta, ah, che ci sta grande, seguendo grande Masaio. lei non si perde nulla va benissimo allora caro Gianluca grazie per essere stato qui con noi per la tua gentilezza, la tua disponibilità al riguardo con l'augurio di poterci sentire presto Mando un abbraccio a te e a tutte le persone in studio e vi ringrazio per la gentilezza e la disponibilità veramente. Siete grazie, voli? grazie a Gianluca Ginoble di Il Volo. Ciao, ciao di S75. Non si ferma mai, rimani con noi. Incredibile, ma vero. Solo Autoshop combatte la crisi con prezzi, servizi e qualità. Autoshop presenta il mese dello pneumatico con la strepitosa offerta.